Non credere a chi ti dice che quella verso il tuo futuro sarà una strada lineare. Perché scegliere l'università dove studiare, la città in cui vivere, le competenze e il lavoro che desideri, significa scegliere un percorso fatto di curve e di salite, di incroci inaspettati, di svolte e discese veloci, che ti porteranno a conoscere luoghi nuovi e persone diverse, a innovare, a trasformare, a sostenere il mondo che ti circonda arricchendo te e gli altri. Siena? È la città campus a misura di studenti, al centro di un territorio unico per storia, cultura e paesaggi, dove vivere è più facile, perché le distanze si misurano in minuti, e più sostenibile, perché la provincia senese è tra le meno inquinate in Europa. U Siena è l'università ai vertici delle classifiche nazionali per qualità della didattica, delle strutture e dei servizi. U Siena ti offre la mappa ideale per tracciare il percorso del tuo futuro.